E iniziamo con un talk molto interessante sul prendersi del tempo per sé. Chiamo sul palco Elena Zanoni. Questo, eh, funziona così. Sì? Okay. Okay. Okay. Okay. Ciao a tutti, buona giornata, buon sabato. Uh, io sono Elena Zanoni e mi occupo di formazione e consulenza per le aziende in ambito risorse umane. Quindi quello che io faccio è da 18 anni, è tenere corsi di formazione sulle competenze trasversali e su quello che fa lavorare meglio le persone in squadra, soprattutto quando le persone arrivano da aree e funzioni diverse dell'azienda. Okay. <ride> oggi vi parlerò appunto del periodo sabbatico che mi sono regalata l'anno scorso e eh, che eh, appunto mi ha, mi ha visto all'estero sei mesi e attualmente eh, è ancora in corso, sono, sono in Italia da, da cinque. Eh, partiamo da una domanda amletica. Eh? Eh, ci sentiamo un po' più free o un po' più lens? Eh, C'è la DHL, il nostro simbolo del freelance camp, che ci invita un po' a questo equilibrio. Eh, anni fa quando mi chiedevano ma tu come vivi il tuo essere freelance, visto che è già 18 anni che lo fai e comunque hai una certa esperienza, rispondevo ma mi sento più lens e poco free. Eh, nel senso che mi sentivo molto lancia molto sul pezzo, molto sempre in cerca di stimoli, di approfondimenti, di, uh, che è la cosa bella del nostro lavoro, quindi il fatto di poterci aggiornare continuamente, ma mi sentivo anche ingabbiata in tutte quelle costruzioni di cui parliamo spesso, cioè che, che derivano dal fatto non so, dei, eh, dei pagamenti dilazionati o uh, dal fatto che bisogna rincorrere i nostri clienti per farci dare le informazioni o, o altre cose che tutti sappiamo benissimo. Quindi c'è un lato lens che un po' affatica il nostro lavoro, c'è però un lato free eh, che noi ci giochiamo tutti i giorni e che spesso appunto viene anche condiviso qua nei freelance camp che ci dà qualche possibilità in più. Si parte dalla mattina quando decidiamo se vestirci bene o se arrivare col pigiamone alla schivania, si continua col decidere quali clienti scegliere e quali clienti no, col tempo diventa più facile di no ai clienti che non ci piacciono. E eh, si parla anche di gestione dell'agenda, quindi anche l'agenda eh, è importante, diventa una cosa sulla quale noi possiamo fare leva per sentirci un po' più free e un pochino meno ingabbiati dalle altre cose. Eh, il mio intervento si inserisce proprio in questo ambito, cioè nell'ambito free che noi possiamo giocarci tutti i giorni. Eh, quindi andiamo a vedere un ipotetico uh, viaggio, un ipotetico journey map del nostro freelance uh, che decide di fare una, una, un sabbatico. Quindi chiamiamolo il nostro subbalancer. <ride> Quindi andiamo a vedere un po' di touch point, eh, sì, il nostro subbalancer. Praticamente eh, la scelta di eh, fare un, una, un sabbatico non è una scelta che in genere si prende eh, improvvisamente, è una scelta che matura nel tempo e che può toccare diverse fasi. La prima fase in genere, eh, quando il, la persona, il freelance, si sente un po' costretto in eh, tempi stretti o in questa lotta contro il tempo, decide di magari di, di, di, di dedicarsi dei momenti per sé. Il primo in genere ci vede cercare momenti di eh, gruppo quindi potrebbero essere il pilates o lo yoga o il calcetto per i nostri colleghi eh, maschi. Quindi si cerca la compagnia perché ci si sente un po' questo senso di solitudine che ci accompagna durante il giorno. Se in, nel mio caso, per esempio, eh, io spesso ho dei rientri molto ritardati la sera o dei clienti che mi fissano delle giornate il giovedì, molto spesso questo, questo touch point salta. Allora, parlando con le nostre amiche, magari c'è qualcuno che, fa, che ha letto il Miracle Morning, ci dice guarda che è il mattino che è importante. Quindi cerca di ricavarti delle mattinate, delle sessioni di mindfulness al mattino, perché ti cambierà la vita, okay, Quindi noi ci dedichiamo al al sole, stiamo un pochino meglio per un po'. Io di solito mi alzo molto spesso al mattino, presto, perché eh, ho clienti che stanno a 200 km di distanza da me, quindi anche questo touch point per me non si è rivelato, eh, se non in estate, il migliore. Cosa succede allora? Si ricorre ai PD Serari con il sale dell'Himalaya. <ride> perché è quello che ci dà più, più effetti, però al massimo 20 minuti, se no ti drena troppo, quindi non puoi neanche stare troppo, troppo in, relax, in relax più di tanto. Anche in questo caso eh, ha funzionato per un po', dopodiché a questo punto il sub potrebbe decidere «Senti, sai che c'è? Mi porto anche Romeo in ufficio, quindi eh, ci, ci mettiamo il materassino sotto la scrivania, ci fa sentire un po' più in compagnia e cerchiamo ancora di ritrovare quell'equilibrio e quel benessere eh, al quale noi tutti aspiriamo». Se non funziona… C'è l'amico che ci consiglia 4 ore alla settimana, un libro che ha cambiato la vita a moltissime persone, ho sentito. Quindi, eh, la filosofia di questo libro eh, dice che eh, è durante la settimana che, se tu ottimizzi una serie di cose, che tu, ti puoi ricavare eh, una serie di, di, di, di, di spazi di tempo. Il Subalancer, che è, come sapete benissimo corre dietro agli impegni, è sempre molto sfilacciato da questo punto di vista, cosa fa? Si ricava il venerdì, lo short Friday, il venerdì pomeriggio. E di solito il venerdì pomeriggio, se voi andate a vedere sui profili dei freelance, ci sono piedini in piscina. Eh, eh, pullula, cioè il social che pullula di piedi dei freelancer il venerdì pomeriggio. Allora, tutta questa roba qua può funzionare benissimo. Ci sono persone che io conosco che in questo, eh, questa ricerca di equilibrio hanno trovato il loro touch point vincente e eh, stanno veramente andando forte. Non, si, non penserebbero minimamente a scegliere un free, sabbatico in questo periodo. Per me non è stato così, per cui a un certo punto ho deciso di, ho deciso di ricavarmi un'altra strada, un'altra un via, di scegliere qualcosa di diverso, quindi di staccare. Quello che a me ha aiutato nel 2016 a organizzare meglio questo, questo, questo periodo è stata una, una dritta che ho ricevuto da Cpb, dalla Francesca Marano, che a un certo punto dice guardate che c'è una newsletter incredibile, Super Good Life, eh, andatela a leggere perché funziona, c'è un sacco di roba interessante. E guarda caso... Okay. <ride> la e guarda, va bene così, così? Ok. Sì, <ride> e guarda caso, e guarda caso, ho trovato proprio... <ride> <ride> E guarda caso, eh, non a caso probabilmente, ho incontrato un articolo molto interessante che vi consiglio di andare a cercare, che si chiama Alternativa all'anno sabbatico, il mese sabbatico, perché la cosa interessante in effetti è che nessuno ci obbliga ad andare via sei mesi o un anno, ma si può anche ricavare un periodo un po' più corto. E questa newsletter, eh, Supermat, eh, dà un sacco di, di indicazioni interessanti da questo punto di vista. Vi consiglio di andarla a cercare. Allora, vediamo un attimino un pochino più da vicino il mio sabba periodo. Sono partita a luglio dell'anno scorso da Verona e eh, tuttora vivo lì e eh, si sta concludendo, in questo momento mi trovo là dove c'è la pallina rossa. Da Verona sono stata tre mesi a Dublino, sono rientrata a fine settembre per tre settimane, sono ripartita per Sydney e ci sono stata tre mesi. Sono tornata a gennaio 2019. Eh, L'idea era quella di prendermi giusto un mese per rientrare un attimino e ricominciare a lavorare, poi sono successe delle cose e eh, ho deciso, ho dovuto anche un po' forzatamente allungare il periodo eh, di, di inattività, di, eh, diciamo così, di distacco dal lavoro. Ma di fatto eh, poi si è rivelato anche interessante e anche utile. Quindi eh, sono da Verona da cinque mesi. Quindi lo schema che io ho scelto è il 333 più 5. Questa cosa del 3 a me piace perché mi richiamava anche un po' il film <ride> dietro Easy ricomincio da tre no? come, eh, non si ricomincia mai da zero non è vero che cominciamo da zero c'è sempre qualcosa che noi ci portiamo dietro e che può essere rimesso in gioco ma noi abbiamo sempre una partenza e quindi questo discorso del tre mi piaceva molto andiamo a vedere, a vedere allora come è, eh, eh, è successo in questo periodo spoiler oddio è diverso dal mio ok spoiler arrabbiato? Eccolo qua, va bene. Spoiler! Ok. È uno screenshot della, di un messaggio che mi ha mandato mia cugina mentre ero a Sydney. È una cugina che vedo molto volentieri, ci vediamo poco. E devo dire che io ai miei parenti avevo detto, quella, la famiglia allargata, che sarei partita, ma non avevo detto bene perché cosa. Quindi mia cugina mi scrive, «Cosa fai lì, cugina?» E io rispondo, «Sabbatical». E lei risponde, «What's sabbatical?» E io rispondo, un, un periodo sabbatico, QG. Cioè, molto, molto, e, e questa è una cosa che ritorna, eh, nel mio stile comunicativo c'è cioè una comunicazione per quanto riguarda la mia vita, mia vita privata molto ermetico. Quindi questo è interessante perché lei mi chiede cos'è il sabbatica e io dico, è un sabbatico, eh, molto, è molto chiaro. No. <ride> <ride> è ovvio, eh, c'è chi non lo sa. E le faccio anche la faccina così. <ride> Di fatto, andiamo a vedere allora che cos'è. Santa pazienza. Cos'è il sabbatical? What's sabbatical? Allora, questa è, un, è una sessione che sembra un po' inutile, in realtà è fondamentale, ci, crea, ci aiuta a creare il mindset del sabbalancer. Ecco, la eh, dinamica... Ok. <ride> allora, quando noi pensiamo a un sabbatico, eh, che bello se andate in sabbatico, pensiamo a sta roba qua. Più o meno è questo, spiaggia... Granita, eh, mojito, quello che è, eh, distese bellissime, piedi all'orizzonte, eccetera, eccetera. Quindi, nell'immaginario collettivo c'è questa idea che il sabbatico sia un periodo di inattività totale. Non è esattamente così. C'è eh? anche questo, ma adesso vedremo, c'è dell'altro. In realtà, il termine sabbatico deriva dal termine shabbat, dall'ebraico shabbat, che significa sabato, settimo giorno che cadeva all'epoca, appunto, al, di sabato, all'epoca, anche adesso, voglio dire, per loro. Comunque... <ride> di fatto, il settimo giorno è il sabato, è il giorno del riposo, il giorno della, dello smettere, quindi significa smettere, to rest, to cease, cessare qualcosa. Nella legge ebraica le persone, alle persone eh, appunto, era vietato lavorare, avere, eh, fare qualsiasi cosa di tipo produttivo, quindi attività agricole, domestiche, viaggiare e guidare, o attività legate anche all'agricoltura. Era un giorno da dedicare a qualcosa di più alto, quindi alle letture si poteva visitare un amico, ma semplicemente andando a piedi a visitarlo senza guidare, si poteva appunto dedicarsi proprio a leggere. Non si poteva scrivere, per esempio. Da questo termine deriva anche anno sabbatico perché il termine shabbat contiene il numero 7 e, e cosa succede nella cultura ebraica, nella legge ebraica? Ogni sette anni, secondo la Torah, bisognava lasciare riposare le terre e, in modo che potessero ritornare a essere più, uh, più produttive negli anni successivi. Quindi era un periodo di, di rest da tutte le attività agricole in modo che le terre riposassero. L'altra cosa interessante è che si lasciavano liberi gli schiavi e si condonavano i debiti. Quindi era un anno zero della contabilità. Eh, tant'è che nella parola sabbatico c'è anche il termine di release, di rilasciare. Cosa ci portiamo da questa cosa ai nostri giorni? Ci portiamo il discorso dell'anno sabbatico ogni sette anni, spesso noi lo associamo a figure eh, accademiche, quindi all'università o a figure apicali delle aziende, in realtà c'è un'evoluzione da questo punto di vista nelle nostre aziende attualmente, ci sono aziende come Patagonia che, consigliano ai propri, che lasciano la, la possibilità ai propri dipendenti di andare per due mesi all'estero e ehm, poter godere di un periodo di sabbatico, ma come? Facendo volontariato ad esempio in un'azienda uh, o un'associazione che si occupa di ambientalismo. La Boston Consulting permette la stessa cosa se eh, ai propri consulenti eh, permette di andare a tenere dei corsi di, di, di formazione nelle scuole primarie. Quindi è sia un periodo di, di sosta dalla propria azienda, ma dove tu devi fare dell'altro. E probabilmente questo altro ha a che fare con qualcosa di più alto, di, di, che aspira a dei valori anche più alti, o a, aspira a delle tue passioni e dei tuoi desideri. Quindi, a proposito di hashtag, andiamo a vedere che il sabbatico non è, è per lavoro. Quando sono tornata? <ride> no, non è per lavoro sabbatico. <ride> Quando sono tornata, eh, tra l'altro a Torino, al, al Wordpress di Torino, un ragazzo mi dice, sai Elena, ti ho seguito sui social, bello, anch'io lo voglio fare. Io sono siciliano, ho i nonni della Sicilia, adesso vado lì col mio computer, lavoro sulla terrazza con i limoni, bellissimo. Dico, guarda, è bellissimo, sicuramente ti fa bene, fa parte del lato free del nostro lavoro, ma non è sabbatico, perché sabbatico vuol dire lasciar fuori le attività produttive e le scadenze che qualcuno ti impone dall'esterno. Allo stesso tempo non è nomade digitale, fenomeno molto interessante, molti ragazzi, soprattutto millennials, vanno all'estero e ehm, riescono a lavorare da sedi bellissime come Bali, Thailandia. Ehm, ultimamente parlavo con un ragazzo, usano un'app che si chiama nomadlist.com, eh, mappa una serie di città, c'è scritto se... E lì ti dice se c'è una buona connessione eh, wifi, se c'è... vuol dire che sono già fuori tempo? Ah, ok. <ride> Ti dice com'è la connessione wifi, se ci si diverte. Verona, per esempio, ha uno scoring di divertimento bassissimo, io vengo da lì. Eh, di notte è rosso il semaforo, però ecco, è interessante, andate a vederla. Eh, potete trovare dei posti con il wifi e, e lavorate da lì. Questo ragazzo ha una start-up in Olanda, fanno gelati vegani. Lui lavora da Rotterdam e non ha un ufficio, lavora da, utilizzando questa app. Um, non è eremitaggio. Ci sarà qualcuno che sceglierà lo sabbatico per staccare da tutto e per non vedere nessuno, ma di fatto il bello del, del sabbatico è incontrare persone e fare relazioni, eh, ovviamente non eh, obbligate, ma comunque è, è, è un po' nella radice del, del sabbatico, incontrare persone interessanti, magari che fanno cose meglio di noi. Downshifting. Chi si ricorda Simone Perotti? 2008? Eh... Ok, è un sogno, no? Quello di scalare la marcia e dedicarsi a una vita un pochino più umana, un po' più naturale. Questa, pers questa persona ha scritto un libro, Lasciare il lavoro, una roba del genere, nel 2008, ha lasciato un'azienda molto grande, lui era un super manager, a un certo punto nella Tiburtina, guarda caso, mortacci, così, <ride> decide, rimane bloccato dentro al, al traffico, decide di fermarsi e dire basta, questa non è la mia vita, voglio dell'altro, ci impiegherà otto anni? a pianificare la sua uscita dall'azienda e con quello che metterà via in quel, te, in quel periodo e la, la buona uscita, lui dice, io oh, sapevo di poter vivere fino a 70 e qualcosa anni, una roba del genere. Quindi pianifica tutto in modo da poter uscire e fare una vita diversa. Ovviamente il downshifting è un'altra cosa, non è sabbatico. Sabbatico è un periodo ben definito, determinato dal punto di vista dell'inizio e della fine. Non è vacanza, ne parleremo dopo, non è il periodo di vacanza, il periodo della vacanza è proprio lasciare tutto, non fare niente, rilassarsi. E non è neanche mollo tutto vado via domani, è qualcosa che si pianifica col tempo che va veramente progettata con attenzione. Che cos'è allora invece sabbatico? È crescita personale, riorganizzazione del sé, è sicuramente un lavoro su di sé molto importante, è esplorazione di nuovi mondi, Interrupt partner che vuol dire eh, staccare dalle abitudini solite per eh, trovare altri ambienti che ci eh, portino a prendere nuove abitudini, e anche ricaricare le pile ed è alla ricerca del mio passo. Questo è un po' l'hashtag che io ho coniato per il mio sabbatico. E Adesso vi spiego da dove deriva. Qui siamo a Dublino, davanti alla huge lane Dublin Gallery. Passando ho notato questa artwork in LED, è un LED work. E è interessante perché è un po' ipnotico, no? Adesso se parte, non parte. Parte, eccolo qua. Da qui è venuta un po' la metafora del cercare il mio passo. Mi sembrava molto, un passo molto elegante, un passo molto rilassato, definito, e da lì ho pensato, ecco, questo sarebbe un po' l'ideale di sabbatico per me. Quindi una ricerca del proprio passo, soprattutto io, quando ho iniziato a fare il pensiero di dedicarmi a questo periodo, volevo, proprio che, eh, volevo soprattutto ritrovare i miei tempi, non avere nessuno che mi desse delle scadenze all'esterno. Potevo essere anche molto impegnata in, delle, in alcune attività, ma non volevo che queste attività fossero determinate da scadenze esterne. Uh, quindi le tre fasi che ho attraversato sono queste, la preparazione il sabbatico all'estero e quindi poi il rientro, il sabbatico in Italia le vediamo una per una spoiler, Elena Bobbola l'anno scorso in vista del freelance camp Roma prima del suo speech uh, sulle slide come tenere delle ottime slide uh, dice, come ti vedi fra cinque anni e fra venti? era la domanda dell'intervista tra cinque anni mi vedo in un anno sabbatico per ricare le cari e le pile girare il freelance è stancante, e tra 20 totalmente nomade digitale, a fare presentazioni connessa con il mondo da Cuba o da Buenos Aires. Qui c'è un po' il succo del discorso. Per preparare bene un freelance, bisogna, una, scusate, un, <ride> un sabbatico, bisogna pensarci con grande anticipo. Quindi la preparazione è fondamentale. Ci sono alcuni momenti clou. Prendo spunto dagli antichi, sempre dagli, dalla, dalla legge ebraica. Eh, il sabbatico in realtà inizia il venerdì, inizia il tramonto del venerdì, non inizia il sabato mattina, e si conclude il tramonto del sabato. Finite tutte le attività del venerdì, eh, nella famiglia ebraica cosa fanno? Preparano il pane, che ha un nome particolare, e accendono due luci. Allora il pane lo possiamo laicizzare eh, metaforicamente con il preparare le scorte, L'accendere le luci significa far entrare il divino che è in noi, trascendere dalla nostra materia più, più, più eh, operativa e introdurre qualcosa di, di, di nuovo e di diverso e di pianificarlo con attenzione. Andiamo a vedere le due fasi una per una. Partiamo da dal, dal fare luce. Perché regalarsi un, un anno sabbatico? Allora, quando soprattutto c'è eh, una persona che dice: Sono andato in sabbatico e ha una certa età, ha eh, <ride> una certa età, si pensa subito a crisi, robe strane, quindi questa è la locandina di un film che si chiama Sabbatical, un fotografo sull'orlo di, di un burnout dice, eh, dice um, uh, decide di andare in, in, in sabbatico e di prendersi un periodo per sé, e, e alla ricerca di una nuova giovinezza. Ci sono altri film che richiamano il sabbatico e tutti comunque mettono in evidenza il fatto che c'è un momento di crisi o di stallo o qualcosa di, che si fa cercare eh, all'esterno, tipo anche Giulia Roberts in Mangia, Prega e Ama. No? Quindi anche quel film richiama un po' questa cosa. In effetti, anche per me c'è stato questo, c'è stato un dare via da qualcosa, due anni importanti, una fiacchezza lavorativa dovuta al fatto che stavo lavorando tanto ma sentivo una perdita di senso rispetto alla formazione oggi nelle aziende, essere un essere sempre un po' loggata troppo, un, la fine di un ciclo di vita, quindi avevo venduto casa a Bologna e eh, stavo andando verso altre, altre, altre aree, eh, altre zone di vita, e il fatto di essere un Ender. Chi è che sa cos'è un Nine ender? Esatto, 29, 39, 49. Eh, L'anno scorso io avevo 49 anni, quindi adesso ne ho 50. Per me era un, un periodo importante, volevo eh, regalarmi un, cinquan un cinquantesimo anno un po' particolare. <ride> Eh, sapete che i Nine Ender sono ten, eh, tendenzialmente portati a, a fare robe strane, più estreme. Eh, si iscrivono alle maratone eh, si iscrivono alle piattaforme eh, di incontri. C'è un tasso di. di, di, di, di <ride> C'è un tasso interessante di. Il Brusio deriva dal fatto che. <ride> <No>. <ride> e quindi eh? Okay. <ride> eh quindi eh, anche per me c'era una ricerca di qualcosa di diverso, di nuovo. Eh, sicuramente c'era anche questo, regalarmi qualcosa di speciale. Voglia di crescere, stavo andando verso una voglia di crescere, iniettare roba nuova, log it off, log it off, quindi volevo essere connessa ma anche no. Pensavo che l'inglese fosse importante, quindi mi sono dedicata a un periodo di, di, di, di, di, di studi, eh, quello è stato molto fondamentale, e poi volevo girare un po' di talenti. Con talenti non intendo niente di particolare, a me piaceva suonare la chitarra, e quindi mi sono portata dietro lo ukulele, e ho cercato di... <ride> Bene, quanti minuti mi rimangono? Due? Zero. A questo punto eh, bisogna pianificare il quando, con grande anticipo, il dove. Le piazze sono importanti, ad esempio per me da Dublino eh, e Sydney derivano dal fatto che volevo una, ovviamente un paese anglosassone, la Brexit non mi era particolarmente piaciuta, quindi ho deciso di non andare in Inghilterra. La vostra rete sarà importantissima, quanti amici avete, dove li avete, fare un soprallogo prima, se, po se possibile. A chi dirlo, questo è importante, ditelo alle persone qui, volete bene, ai vostri colleghi, in modo che si possano preparare, non tenetelo per voi, questo è davvero importante. A chi delegare, a chi poter affidare la vostra vita e per quanto tempo, ovviamente lì dipende dalla, da quante risorse avete. Chiudo con questa delle risorse, perché credo che sia importante, almeno questo vi può dare eh, qualche spunto in più. Spoiler! Ah, ok, no, questo è vero. Ci avete ragione. Ci ragione. Ragione. ragione. Occorre un fantaprogetto. Per far andare veramente bene un sabbatico ci vuole un qualcosa che attinga alle vostre attività creative. Cos'è il fantaprogetto? È un progetto creativo che unisce le tue passioni al luogo sabbatico. Quindi. Eh, Prendete proprio spunto dalle vostre, dai, dai, dai, dai gruppi Facebook o dalle vostre community per capire quale potrebbe essere il vostro fantaprogetto e un qualcosa di non serio. Tipo visitare tutti i pub di Dublino, se vi piace la birra artigianale, eh, Fare interviste alle persone che eh, fanno tessitura eh, aborigena a Sydney. No, so, quelle, quelle cose lì. È veramente è un progetto assurdo. Può essere appunto il ukulele. Io volevo fare un post su Instagram ogni giorno per raccontare quello che facevo. Uh, fiondarmi dentro a tutti gli eventi start-up eccetera eccetera andiamo a vedere il ok questo lo salto andiamo a vedere i conti uh, Elena ma ce l'hai da parte il doppio delle risorse questo era il mio coach vuol dire che se voi avete i soldi nel materasso come diceva qualcuno ieri dovete avere due materassi di fatto eh? quindi c'è una breve formula quante risorse ci vogliono uh, fate il calcolo della, dei soldi che spendete ogni mese per n mesi che volete stare via, per due. Perché noi, se non lavoriamo a gennaio, non avremo i soldi eh, a giugno, quando ci pagano. Più il, eh, lo stile di vita che voi utilizzerete. Cosa ho fatto io eh, per, per potermi permettere questa cosa? Sicuramente ho risparmiato per tanti anni, per fare legna. Sicuramente ho fatto l'armadio un po' vuoto. Eh, ho venduto casa e mi sono alleggerita e zavorata tutta una serie di spese, questo non vi dico adesso di vendere la vostra casa assolutamente, eh. <ride> magari è un'altra cosa, fare un saving pluriannale, spalmare il sabbatico su due annate lavorative, la legge ecco, del 22 maggio del 2017 vi permette di recuperare fino a 10.000 euro per soldi spesi in formazione, quindi quello che vi posso dire è, per voi è un consiglio che vi posso dare, se vi posso dare un consiglio è quello di, eh, come dire, Uh, spezzare il periodo sabbatico in due anni di non andare via anno zero senza avere niente eh, in, in, uh, in, uh, in rimessa in modo che voi possiate scaricare le, i soldi, le, le spese di formazione cioè, se voi non avete niente, io per esempio il fatto di essere andata via dopo sei mesi a giugno vuol dire che fino a giugno avevo veramente fatturato un, un bel gruzzolo e questo mi ha, portu, mi, ha, mi ha permesso di poter scaricare i soldi della formazione che ho uh, poi uh, utilizzato là ditemi se è chiaro il discorso Okay? quindi questo è molto interessante fino a 10.000 euro, li scaricate nell'anno in corso non dopo 10 anni eccetera eccetera quindi questa è una cosa interessante io direi che a questo punto avete tutte le, le, le, le informazioni per poterlo organizzare abbastanza in modo efficace spero di essere stata utile e a questo punto vi saluto, grazie grazie Elena